Con questo video tutorial voglio mostrare il funzionamento di un interessante plugin che utilizzo nel sito scolastico della scuola in cui lavoro e che consente di inserire un post a caso preso all'interno di una specifica categoria all'interno di un widget. Personalmente io lo utilizzo per mettere una serie di citazioni adatte al mondo della scuola ho chiamato questa sezione che ho posizionato nella colonna di destra Coriandoli di scuola con il nome Coriandoli e eh, una volta che in funzione questo plugin che ho inserito una serie di citazioni all'interno di una categoria prestabilita mi pesca appunto a caso uno di questi elementi, di questi articoli presenti all'interno della categoria ad esempio in questo caso in non page vedete ho la sezione coriandoli in cui si può leggere un'interessante citazione diciamo, di Ode al pensiero breve e alla brevità. Ma la caratteristica di questo plugin è che se io vado a ricaricare la pagina, in automatico no, si ricarica a caso una, un nuovo post. Ad esempio questo è sul controllo della verbosità piuttosto che ancora, vediamo cosa viene come terza opzione viene Don Milani, lettera una professoressa naturalmente questa operazione può essere fatta n volte e a seconda della numerosità dei post, ovviamente possono poi comparire anche, un testo, uno stesso posto ovviamente può anche comparire più volte bene, andiamo a vedere adesso come riuscirlo a gestire Vado su un sito mio di prova, PAS 1315, che ho utilizzato per mostrare la migrazione, è abbastanza semplice, no? il sito scolastico fatto con PAS 2013 in PAS 2015, e adesso vediamo il funzionamento di questo plugin. Vado in bacheca e ovviamente la prima cosa che occorre è quello di caricarlo e attivarlo. Plugin, aggiungi nuovo. Wordpress già me ne presenta alcuni, ma io voglio cercare questo parole chiave sono random magari uno non si ricorda con precisione il nome no? random post category andiamo a vedere cosa mi suggerisce questo archivio di Wordpress plugin vedete ce ne sono tutte una serie no? magari sono anche altri migliori, non lo so io qualche anno fa ho trovato questo mi sono trovato bene ho visto che viene anche aggiornato con una certa continuità e quindi perché cambiarlo? random post from category proprio questo se uno vuole no va a vedere anche i dettagli naturalmente poi ci sono tutta una serie di informazioni e dati che aiutano alla scelta tipo la valutazione qui vabbè, 5 stelle con uno solo ultimo aggiornamento 8 mesi fa insomma non è proprio un, un plugin diciamo poco seguito e tra gli altri vedo anche come valutazione ci siamo ma ripeto trovato bene, non cambio installo perfetto errore, vado a rifare l'installazione questo può essere sia dovuto un attimo alla versione che ho qua del PHP ecco che è stato installato eh, non c'è da spaventarsi eh, quando capita qualcosa di questo tipo uno ricarica capita una volta su mille, quella volta vabbè, poi uno lo sistema ecco che l'abbiamo messo andiamo a vederlo dov'è eccolo qua bello pronto bene, adesso cosa occorre fare? passo 1, creare la categoria categoria, andiamo in articoli categorie chiamiamolo, io l'ho chiamato Coriandoli di scuola l'ho chiamato Coriandoli perché era già una vecchia idea che avevo avuto con il sito di Porta Aperte su www.portaapertesue.it e mi piaceva l'idea un po' del Coriandolo eh. Coriandolo è un elemento leggero, composito, con tanti colori tu lo getti in aria e non sai mai dove si posa ma intanto da qualche parte si posa e magari qualcuno coglie da quelle parole insomma un'indicazione, un pensiero, una riflessione utile quindi coriandoli di scuola Bene, chiamato Andiamo ad aggiungere la categoria Benissimo Ecco che ha assolutamente ancora zero articoli Nuovo articolo Andiamo qua e ci pigliamo qualche, qualche citazione che ci piace io dove trovo tra l'altro le citazioni che ho messo nel sito? Eh? se io vado a cliccare su una di queste citazioni già presente nel sito in cui lavoro vedete che ho in automatico poi un percorso eh, all'interno della categoria coriandoli di scuola clicco e li trovo tutti quelli che finora ho messo vedete? So, la conoscenza che collega, che tra l'altro l'ho messa proprio oggi, no? una citazione di Edgar Morin su quel bellissimo libro che ho letto quest'estate Insegnare a vivere, che appunto è per me un grande riferimento proprio perché dà tutta una serie di spunti interessanti sul pensiero di Morenne in particolare su quella parte legata all'educazione e alla comprensione umana di cui sicuramente faremo buon uso nella settimana della gentilezza che siamo in procinto di realizzare nella mia scuola bene, prendo in questo caso direttamente con un copia e incolla il testo voi magari non prenderete necessariamente questo ovviamente lo prenderete da altre fonti allora vado a metterlo come testo in modo da non portarmi dietro la formattazione eccolo qua quindi se vado a vedere in modalità codice vedete che ha messo in questi termini io qua non ho ancora aggiunto il plugin cos'è Advanced che ha quell'interessante funzione automaticamente di mettermi i paragrafi però qua vedete che in realtà ci sono Bene, che cosa faccio? Beh, per, per andarlo a visualizzare, essendo una citazione in modo diverso, seleziono il testo e vado a cliccare in corrispondenza del doppio apice della citazione. Se vado poi a vederlo qua vedete viene inserito l'elemento HTML blocco quote, è una cosa assolutamente eh, utile perché eh, marca in modo corretto un elemento che deve avere una sua evidenza questo è anche indicato peraltro nella legge sul diritto d'autore teniamo presente anche qui no, di una, citare con parsimonia soprattutto se si tratta di opere ancora coperte a diritto d'autore che sono quelle che sono state diciamo, pubblicate prima dei 70 anni della morte dell'autore e, e quindi andrebbero pubblicati soltanto estratti e mai opere complete però adesso non stiamo parlando di autore ma stiamo parlando di un plugin questo però è secondo me un'annotazione importante anche per quello che riguarda proprio la modalità di pubblicazione di comunicazione di quelle che sono delle citazioni altrui Edgar Morin magari lo mettiamo in grassetto Vediamo com'era anche in corsivo, ecco anche qui un altro consiglio di scrittura: siccome noi qua abbiamo citato, abbiamo reso assolutamente evidente che quella si tratta di una citazione. Non è necessario mettere le doppie, eh, doppi apici in quanto già la modalità di presentazione rende bene il fatto che si tratti effettivamente di una citazione e poi diciamo l'utente non vedente la persona non vedente che fruisce del sito lo sa già perché è pronto ha avuto la marcatura blocco quote e quindi i doppi apici a mio avviso sarebbero una ridondanza informativa bene, fatto questo lo pubblichiamo dove però? nella categoria coriandoli di scuola facciamone tre vi ho messo moren adesso ne mettiamo altri due questo qui e fa il verso tra l'altro a un'opera ancora di Moreno a testa ben fatta e anche Moreno, vedete che compare più volte, anche educare la comprensione andiamo quello sul pensiero breve CTRL-C mancava il titolo prima, eh? poi dopo andiamo a metterlo eh? ecco io sono ancora in modifica articoli posso anche mettere questo qua è quello del, del collegare ehm, la conoscenza che collega facciamo questo titolo e andiamo ad aggiornarlo poi andiamo quindi a inserire un nuovo articolo questo nuovo articolo ancora lo inseriamo come abbiamo visto prima attraverso la modalità corretta della citazione e per uniformità andiamo anche a fare grassetto corsivo dell'autore coriandoli di scuola, pensiero breve e ne abbiamo fatti due e lo pubblichiamo andiamo a un terzo Cosa mettiamo? Vediamo un po' Mettiamo il George Bernard Show Su quello sulla condivisione Se tu hai una mela e io ho una mela puntini Aggiungi nuovo Andiamo qua a inserirlo come testo Andiamo, oh, sbagliato. Torniamo indietro. andiamo a marcarlo come citazione e andiamo a prendere l'inizio di questo aforisma come titolo pubblichiamo ancora in coriandoli di scuola pubblica bene in questo caso la nostra categoria contiene tre citazioni andiamo ad accertarci del fatto vedete ecco che ne abbiamo proprio tre Adesso dobbiamo darlo a inserire sulla colonna di destra. Quindi, aspetto, andiamo poi in eh, widget e andiamo a cercarci il widget da inserire nella balla, ba barra laterale destra. Vediamo. Siccome io l'ho inserito, l'ho attivato quel plugin, penso che dovrei trovarlo qua. Eccolo qua. Random post, for, o random post for category tiro su ecco. il problema di qua è che poi si perde barra laterale destra eccolo qua venuto un po in alto beh lasciamolo in alto così poi lo vediamo meglio andiamo adesso ad aprirlo e esploderlo recenti post no il titolo facciamo coriandoli Perfetto. Scegli i post da quale categoria? Dalla categoria Coriandoli di scuola. Ecco, questo io potevo farlo su qualsiasi altra categoria, eh, ovviamente. Poi, numero di post da mostrare, uno. Eh, possiamo anche fare due o tre, ma ne scelgo uno solo. Poi link widget title su category, sulla categoria archivio io direi, ma mettiamo vediamo cosa capita, non mi ricordo cosa vuol dire widget logic, io lo uso quello c'è anche quello visuale, mi consente di dire se voglio mostrarlo soltanto in un page o anche nelle pagine a me piace molto l'idea di questi clienti l'ho lasciato in tutte le pagine salva andiamo a vedere un po' l'effetto andiamo a vedere il sito dovrei trovarmelo sulla destra eccolo qua però vedete mi mostra soltanto il titolo non va bene, torniamo indietro e vediamo un po' allora che cosa ho dimenticato barra laterale destra adesso qua non me lo mostra perché purtroppo a volte fa fatica a aggiornarmi la pagina aspetto widget barra laterale destra Eccolo qua Probabilmente c'era scritto qualcosa Eccolo qua Mostra che cosa? Solo il titolo? No, aspetta, io voglio il titolo E il contenuto in questo caso Non ho, fatto, non ho messo riassunto eh, Perché fa tutto parte del contenuto in questo modo ho potuto poi lavorare facilmente anche sull'attribuzione degli elementi HTML tipo il blocco quota. No? Se no avrei dovuto scriverlo peraltro a mano. Eh? Vedete la scelta quali che ho. Perfetto, salva. A questo punto andiamo a vedere. Ecco che ce l'abbiamo. Quel discorso che avevo, facciamo prima, se io clicco su coriandoli vado direttamente anche sulla voce coriandoli, ma siccome io voglio fare un discorso uniforme rispetto agli altri, questi sono tutti H2, titoli 2, io non lo metto. Per cui torniamo indietro, andiamo, rifacciamo da capo nella modalità di ricarica della pagina per evitare sorprese, torno in aspetto widget e gli dico adesso che l'ho capito bene no, per favore non mi mettere il link direttamente all'archivio così è uguale agli altri andiamo a vedercelo vedete, pensiero breve andiamo a ancora una seconda volta ancora pensiero breve e quando ce ne sono due o tre che è possibile che venga sempre lo stesso, e quando ne avete tante ovviamente le probabilità diminuiscono 1 su tre, 33 3, 33,3% di possibilità che venga quello specifico articolo cliccando poi in corrispondenza del coriandolo ecco che siete di fronte proprio alla citazione voluta qui non ci sono le briciole di pane perché non le ho ancora messe ultima cosa che voglio dire vedete che anche la visualizzazione è una visualizzazione scelta particolare per cui nel mio tema child possiamo andarlo a vedere, ho messo il, le regole per mostrare le citazioni, cioè i blocchi quote in modo che fosse Rientrato è chiaramente visibile come citazione cosa che appunto è corretta anche come attribuzione proprio della diciamo paternità della citazione stessa vediamo l'ultima cosa che è un aspetto meramente estetico andiamo a vedere anzi scusate qua io non lo vedo però è direttamente in questo caso l'ha già fatto Marco Milesi. E mi scuso con lui, non era, non era necessario andarlo a inserire nel child perché già eh, Marco, insieme con Cristian e tutti gli altri amici di Porta Aperte sul web, avevano inserito già questa regola di buona formattazione delle, delle citazioni. Con questo, quindi, è tutto.